Ciao a tutti! Oggi prepareremo il polpettone con cuore al pomodoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli Ingredienti sono pan grattato aromatizzato, pepato, carne macinata, salsiccia sgranata, parmigiano, uova, sale, pepe, passata di pomodoro, origano, acqua e formaggio tipo provola dolce tagliata a pezzettini. Inoltre abbiamo messo pisellini e carote e patate tagliati a dadini. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pepato. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo la salsiccia sgranata, la carne macinata, azioniamo la bilancia e aggiungiamo 100 g di pangrattato aromatizzato. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo i bimbi per 20 secondi con l'anti orario a velocità 4. Aggiungiamo l'uovo, il pepe. E il sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo di nuovo il bimbi per altri 20 secondi sempre con l'anti orario a velocità 4. l'impasto è pronto prendiamone due terzi e trasferiamolo su un foglio di carta da forno alla carne rimasta aggiungiamo la passata di pomodoro e l'origano fresco chiudiamo con il coperchio ah, e il pan grattato aromatizzato, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi con l'anti orario a velocità 4. Il composto è pronto, adesso andremo a formare il polpettone. Abbiamo ripreso il macinato e lo andremo a stendere con le mani formando un rettangolo. Dopo aver steso il primo composto andiamo a prendere quello che c'era nel boccale. un po' anche questo composto e adesso aggiungiamo il formaggio adesso richiudiamo il polpettone con l'aiuto della carta da forno dopo aver dato la forma del polpettone. Adesso lo andremo a spolverizzare col pal grattato aromatizzato. Adesso richiudiamolo nuovamente nella carta da forno. Chiudiamolo all'estremità a caramella dopodiché lo avvolgeremo ben stretto nella pellicola trasparente prima di riporla all'interno del baroma. Dopo averlo chiuso per bene con la pellicola trasparente lo andremo a riporre all'interno del baroma. Senza lavare il boccale versiamo all'interno l'acqua, il sale, Posizioniamo il cestello con le verdure. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Posizioniamo sopra il coperchio il varoma. Facciamo cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Adesso rimuoviamo momentaneamente il varoma, lo posizioniamo su un piatto. E usciamo il cestello dal bimbi perché le verdure che utilizzeremo per contorno sono cotte. Richiudiamo con il coperchio senza il misurino, riposizioniamo il Varoma e proseguiamo la cottura del polpettone per altri 20 minuti, temperatura Varoma, velocità 1. Il polpettone è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere la pellicola trasparente e la carta da forno. Abbiamo rimosso la pellicola trasparente e la carta da forno, adesso andremo a impiattare. polpettone con cuore al pomodoro, grazie e alla prossima ricetta.